Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 6 maggio, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Sarà un bel fine settimana dal punto di vista meteo, a quanto pare, così dicono gli esperti, sarà anche caldo e sarà il secondo fine settimana con meno restrizioni, dunque veramente raccomandiamo dei comportamenti responsabili. Come tutti i giovedì, di mattina vi vogliamo far vedere, vogliamo commentare Vita Trentina, il settimanale diocesano. Abbiamo ospite, eccolo qui, il settimanale diocesano in edicola da questa mattina. E abbiamo ospite in studio Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina. Buongiorno Augusto. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. L'apertura che avete proposto proprio questa mattina è sull'e-commerce, con riferimento a quella novità anche che è stata annunciata proprio nei giorni scorsi dello sbarco di Amazon in Trentino. Sì, abbiamo voluto dedicare il primo piano... Proprio a questo discorso, con un'attenzione un diciamo, a questo fenomeno che è esploso durante la pandemia, lo, lo ricordiamo all'interno nei, nei servizi che proponiamo alle pagine 4 e 5, un'esplosione proprio confermata anche dai dati, riportiamo una serie di considerazioni anche numeriche, credo interessanti e parzialmente inedite, e soprattutto ci soffermiamo partendo proprio da questa notizia dell'arrivo del eh, colosso del commercio elettronico eh, Amazon con un eh, deposito più grande, un centro di smistamento vero e proprio anche a Trento eh, che si aggiunge agli altri che ha già presenti nel Veneto e che eh, appunto siamo andati grazie anche ai colleghi del settimanale di Treviso e del settimanale l'azione di Vittorio Veneto eh, ci siamo avvalsi anche dei loro contributi proprio per eh, proporre anche una, un focus, un'attenzione su quello che eh, è già successo altrove e, eh, proprio con un'attenzione anche poi a quelli che sono i diritti del mondo del lavoro lo vediamo come funziona il modello Amazon, direi che è una ricchezza questa che abbiamo come settimana di Ocesani di una rete che si può anche allargare sui territori eh, vicini, in questo caso il Veneto. Chi perde chi guadagna il titolo proprio perché eh, siamo tutti sicuramente clienti e eh, consumatori di, questo, eh, di altri eh, portali simili che propongono la merce in vendita online. Appunto durante la quarantena e il lockdown siamo stati eh, in qualche modo anche costretti a ricorrere spesso eh, a questo tipo di servizi. E è un servizio che presenta sicuramente dei vantaggi ha portato una ventata di novità ormai, eh, ormai un'esperienza sicuramente consolidata quella dell'acquisto online anche, anche in Italia anche con la diffusione della, della rete e della, della fibra delle connessioni sempre più veloci è un fenomeno che però presenta anche dei lati oscuri comunque che vanno anche ben inquadrati in questo caso l'attenzione è proprio quella del dei diritti, soprattutto di chi non eh, essendo dipendente direttamente di queste grandi multinazionali, ma eh, di chi lavora diciamo, nel, nel settore della logistica e del trasporto, è su questo soprattutto che focalizziamo l'attenzione. Sì certo perché il tema dei diritti è sicuramente centrale tra l'altro abbiamo festeggiato da pochi giorni il primo maggio insomma, la festa del lavoro e peraltro ne parlate anche nelle pagine interne e analizzando un po' anche quello che è stato il messaggio del Vescovo Lauro proprio in occasione di quella giornata lui ha celebrato a Pergine se non sbaglio. Sì, presentiamo anche le riflessioni dell'Arcivescovo Tisi in occasione del primo maggio e anche la proposta del Movimento Aclista che è diffuso anche sul nostro territorio trentino di un patto per il lavoro che bene si lega all'iniziativa della provincia, di, provincia autonoma di Trento di avviare gli stati generali del lavoro proprio in vista anche di una possibile di una riflessione eh, doverosa su come eh, utilizzare anche i fondi che arriveranno all'interno del Recovery Plan europeo, questo eh, piano Next Generation eh, dell'Unione Europea che eh, merita anche un'attenzione di pensiero e questa apertura degli Stati Generali va anche nella direzione, eh, crediamo, di e porre l'accento eh, sulle possibilità che si aprono ma anche eh, sulle mh, attenzioni che devono essere dedicate proprio perché non ci sia uno, uno scadere dei diritti che il lavoro sia di qualità eh, per tutti come sottolineato anche da questo primo maggio Torniamo alla prima pagina di Vita Trentina e andiamo al taglio alto dove si parla di Europa in particolare con varie iniziative e con varie riflessioni un disegno per l'Europa è appunto il titolo che abbiamo voluto dare ci riferiamo a un'iniziativa del nostro settimanale insieme all'Associazione Nazionale Rosa Bianca che eh, riflette sulla figura di Sophie Scholl, una ragazza tedesca che volle esprimere la sua contrarietà al nazismo e pagò con la vita per questo. Il 9 maggio ricorre il centenario della nascita. Era nata appunto nel 1921 e fu giustiziata nei pressi di Monaco nel 1943, il 22 febbraio appunto di quell'anno. Fu ghigliottinata assieme agli altri compagni, al fratello Hans, che esprim volero esprimere la loro resistenza al nazismo, una resistenza non violenta, per questo probabilmente anche più significativa, è un messaggio quello del gruppo della Rosa Bianca che è stato poi eh, riscoperto e analizzato, è indagato in eh, diversi scritti, anche il, eh, il giornalista Paolo Ghezzi ha dedicato dei libri a questa esperienza e noi proponiamo una graphic novel in linguaggio del fumetto proprio per avvicinare i giovani e l'illustratore Giorgio Romagnoni eh, ha creato questa graphic novel dialogando con due ragazze eh, ventenni che in qualche modo sono coetanee di, di Sophie e una rosa bianca per l'Europa appunto è il, il titolo che abbiamo voluto dare, vediamo appunto eh, come è nata questa graphic novel, lo raccontiamo nelle pagine e segnalerei anche l'appuntamento di oggi alle 17 sul canale YouTube e sul canale Facebook dell'Associazione Rosa Bianca con una presentazione online di come è nata questa graphic novel. Mentre domani, sempre su questi canali della Rosa Bianca, ci sarà una presenza degli studenti del liceo linguistico Sophie Scholl, il liceo linguistico di Trento che è dedicato appunto a questa eh, coraggiosa ragazza e, e l'intervento anche del Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli. e domani alle 17 e alle 18 rispettivamente. Ma il rosario non è un banco, Matt, scrive il direttore di Vita Trentina, nel suo editoriale di questa mattina. Che cos'è che ci vuole comunicare? Ha fatto discutere la decisione, la scelta di Papa Francesco di eh, avviare una sorta di maratona del Rosario tra i santuari d'Italia eh, in questo mese di maggio dedicato alla Madonna per pregare, per fermare la pandemia. C'è chi ha voluto vedere in questo un ritorno a una sorta di devozionismo anacronistico, come scrive il nostro direttore Diego Andreatta, che invece in questo editoriale argomenta con puntualità le ragioni invece del ricorso alla preghiera che come lo stesso Papa Francesco ha più volte ricordato non non è uno scadere in un devozionismo eh, vuoto e fine a se stesso, ma rappresenta invece una eh, pratica ancora eh, più che mai attuale e lascio poi ai lettori andare a vedere come eh, Andreatta argomenta eh, questo, questo ragionamento con il supporto anche di, di riferimenti anche alle, alle scritture. Poco più sotto all'editoriale, lo abbiamo proprio intravisto, c'è invece l'articolo che riguarda gli scout, scout anche in pandemia. Avete titolato. Continua anche in questo numero il viaggio che stiamo compiendo negli, nelle realtà giovanili e associative. O, oltre agli oratori, così attivi, ci sono anche i gruppi scout che anche nella pandemia hanno trovato. Eh, nuove forme per tenersi in collegamento e quando appunto le, le condizioni di sicurezza lo hanno consentito hanno anche eh, cominciato, hanno ripreso a svolgere quello che è il loro tradizionale servizio alla collettività servizio è una parola che chi è stato scout conosce molto bene è un dedicarsi agli altri anche con uno stile eh, particolare che è quello scout. In questo caso è il clan del Gardolo eh, I che eh, siamo andati eh, a visitare e in particolare c'è una loro attività che ci ha eh, colpito, un termine inglese che si chiama plugging e che consiste nel correre muoversi in città raccogliendo i rifiuti eh, urbani è un'attività appunto che richiama eh, lo jogging ma che in questo caso ha anche un risvolto sociale non, non eh, trascurabile Parliamo anche del Museo Diocesano perché ci sono delle novità anche nei giorni scorsi vi abbiamo fatto vedere nei nostri telegiornali quali sono queste novità, ve ne occupate nelle pagine interne sì, è un'attenzione al mondo della cultura che abbiamo voluto appunto, sottolineare. In questo caso il Museo Diocesano Tridentino, che anche durante i mesi del lockdown non si è mai fermato, ha colto invece questa eh, chiusura obbligata per eh, rivedere alcuni spazi interni, eh, risistemarli. In questo caso è stata in particolare valorizzata, una, un sarcofago del Simonino, il ragazzo appunto che come una molto seguita mostra dello stesso museo diocesano ha voluto sottolineare non, non ha avuto nulla a che fare con presunti sacrifici rituali ma ha costituito invece questa mostra un'occasione per riscoprire appunto questa eh, questa figura e, e capire anche come eh, le cosiddette fake news eh, possono eh, creare eh, danni eh, molto pesanti, in questo caso addirittura la cacciata degli ebrei dalla città eh, di Trento. E questi spazi ora sono eh, risistemati come vediamo nelle vostre immagini e il museo appunto si eh, ripropone in questo modo di eh, rioffrire ai suoi visitatori e tutta la ricchezza delle opere che custodisce con, con attenzione e cura. Come tutte le settimane c'è molta attenzione nelle pagine interne alla cronaca dalle valli, questa settimana che cos'è che ci segnali Augusto? Ma vorrei richiamare l'attenzione sulle nomine all'ospedale eh, di Borgo, l'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, ma eh, questo anche come eh, richiamo al piano eh, della sanità trentina che è stato presentato proprio in questi giorni e che eh, torna a dare attenzione proprio alle periferie. In questo mh, senso ci pare appunto mh, doveroso dedicare attenzione anche a un ospedale come quello eh, di Borgo che serve una comunità molto ampia e la sottolineatura che mi sento di dare è quella appunto che e la sanità, come ci ha invitato a riscoprire proprio la, la dolorosa pandemia, il, i danni che ha provocato il coronavirus, la sanità deve essere eh, diffusa e di qualità su tutto il territorio. Si tratta eh, evidentemente di eh, contemperare e di dare il giusto equilibrio alla qualità che richiede evidentemente strumentazioni e una preparazione che eh, richiede evidentemente anche in determinati casi un accentramento delle, delle risposte, delle soluzioni, ma deve essere accompagnata anche da una eh, diffusa attenzione al territorio, quella medicina eh, del territorio, che è quella che eh, probabilmente è mancata nella primissima fase della pandemia e che avrebbe forse potuto eh, limitare i, i danni. Augusto, il tuo giudizio su questo piano che è stato presentato proprio nei giorni scorsi, su questo piano per la sanità dei prossimi anni? Ma credo che la sanità sia, come ci ha eh, appunto detto la pandemia, un settore importantissimo, ci siamo accorti tardivamente, anche se non erano mancate le voci che eh, lamentavano i tagli costanti proprio al settore della sanità, eh, è un, appunto, vedremo ora se eh, anche col nuovo recovery plan verranno dedicate le doverose eh, risorse a questa, questa sanità anche la sanità trentina che sicuramente eh, è di buona qualità eh, l'importante credo sia che non eh, vengano avanzate delle proposte secondo il vento anche della politica e che non siano proposte che mirano magari più a solleticare e così l'attenzione degli elettori, in questo senso l'attenzione al territorio sicuramente va bene purché non sia un'attenzione un solo passeggera e dovuta appunto al, magari a, a futuri calcoli elettorali. Grazie grazie infinite per la tua lettura, Augusto, dei fatti di queste ultime ore. Ringrazio Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina.